Nell'immensa varietà di eh, pregiudizi, modi di dire, convenzioni da sfatare, io ho scelto moglie buoi dei paesi tuoi. E, mh, sono partita da una piccola storia di due tizi, eh, due tizi che si incontrano, lui e lei, in un'uggiosa estate londinese. Eh, lui viene da Bari e lei viene da Milano. Lui viene da una famiglia eh, numerosa, rumorosa, eh, con... Eh, il pi al piano di sopra i cugini materni, al piano di sotto i cugini paterni, un nonno, una nonna, pranzi con 20 persone. Lei invece viene da una famiglia eh, binaria, una mamma e una figlia eh, che mangiano minestrone giocando a scala 40 su un tappeto persiano. È un ménage silenzioso, è un ménage eh, molto rigoroso, un po' prussiano. Il, il ménage di lui invece è un ménage non solo chiassoso, ma all'insegno dell'improvvisazione dell'allegria anche un po come dire dello sgomitamento reciproco eh, parlano lingue diverse loro due perché lei parla eh, un po italiano un po francese con la sua mamma eh, esigente e rigorosa lui invece parla barese eh, ca canta e intona i cori del bari e si incontrano lì, in quest'estate uggiosa, si innamorano, si baciano alla fermata del, eh, dell'autobus a due piani e, mm, e stanno insieme da vent'anni, hanno tre figli, eh, vivono sempre vite un po' strampalate, ma sono molto felici. Ecco, il mio messaggio è che... La differenza arricchisce, arricchisce soprattutto nella vita di coppia, quindi moglie eh, da paesi lontani e diversi, vuoi da dove vuoi tu.